Oggi la Quinta Commissione ha approvato all'unanimità una mia risoluzione. Con questa risoluzione chiedevamo, chiediamo di intitolare la biblioteca all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Pescara ad Adelchi De Colibus, sindacalista, assessore alla cultura della città di Pescara, uomo stimato che è scomparso nel 2021. Adelchi De Collibus è stato anche tra i promotori del Festival delle Letterature. È una persona stimatissima a Pescara. Voglio ringraziare la Commissione e il Presidente Quaglieri per l'unanimità diciamo, con cui ha approvato questa risoluzione. e Adesso attendiamo che l'ospedale di Pescara possa intitolare la biblioteca dove Adelchi De Collibus ha, pres ha prestato ore di volontariato per le persone che erano in cura presso l'ospedale proprio alla sua figura. Nel frattempo voglio lanciare anche un'altra idea che stiamo portando avanti. In vista dei chatte d'oro della città di Pescara del 10 di ottobre, stiamo predisponendo una richiesta da inviare al Comitato dei Saggi del Comune di Pescara per un'altra figura ugualmente importante, che è quella di Roberto Falone, instancabile animatore della nostra città, anche lui purtroppo come del che è scomparso in un periodo in cui c'era il Covid, anche se non per il Covid e quindi non è stato possibile salutarlo adeguatamente. Quindi oggi portiamo a casa eh, un risultato importante che è l'intitolazione ad Adelchi della Biblioteca dell'Ospedale di Pescara e nello stesso tempo lanciamo questa iniziativa per cui vi chiediamo anche di contattarci per far firmare più persone possibili questa richiesta per dare il chat d'oro della città di Pescara alla figura di Roberto Falone.